questa iniziativa, eh, un'iniziativa che è stata costruita eh, con noi di, di Province, cioè con il Movimento delle Diritti All'Abitale insieme al, eh, al Sicopas. È un'iniziativa che si inserisce nel quadro di un percorso di mobilitazioni eh, che si è aperto ormai da, eh, da un paio di mesi e che, che ci vede presenti dentro un contesto di aggravamento delle, eh, delle questioni sia sul piano della, della repressione eh, che sul piano dei, eh, dei diritti. Questa campagna che è stata aperta eh, si è incentrata contro la legge Salvini, ma anche questa si inserisce in un progressivo attacco eh, complessivo a tutto, il corpo, a tutto il corpo di classe il corpo proletario. Siamo attaccati noi come occupanti delle case, sono attaccati i lavoratori eh, sul, eh, sul posto di lavoro. Questa iniziativa però c'è da dire ha una sua specificità eh, e noi siamo orgogliosi di, di ospitarla, perché si inserisce anche dentro eh, il percorso che poi porterà alla mobilitazione dell'8 dell marzo. Tra breve prenderanno la parola delle compagne che eh, descriveranno eh, i percorsi di lotta anche sul piano internazionale eh, delle donne dentro uno, uno scenario generale eh, di avanzamento eh, delle destre. E questa è una situazione che, che, che ci vede tutti eh, a rischio, tutti in pericolo e credo che, che questi percorsi che poi vanno ad intercettare eh, le diverse situazioni possano costruire eh, dei passaggi virtuosi eh, per quanto riguarda la capacità di resistenza, di opposizione ma anche di progettazione politica nei confronti eh, della classe dominante. Io, vista la specificità di questa, di questa occasione, eh, non voglio entrare nel, nel merito delle questioni, credo insomma che lo, lo debbano fare eh, le compagne, eh, per cui ecco, mi limito a, a, dire, a dire questa cosa qui, a ribadire che eh, i movimenti per il diritto all'abitare eh, hanno assunto eh, la responsabilità di essere protagonisti dentro questi, eh, questi passaggi e siamo, eh, siamo convinti che occasioni come queste eh, possano eh, far avanzare tutto, eh, tutto il movimento eh, detto, detto questo io eh, lascerei la parola ai compagni eh, per entrare nella specificità delle, delle questioni che se poi eh, ci sarà un dibattito discuteremo questa, questa sera ringrazio tutti ovviamente tutti i partecipanti eh, e darei via insomma al, ah, al dibattito per cui ecco la parola a Scilla io sono Scilla sono una compagna della Birra e del collezionamento che diciamo, ha avuto inizio e ha principalmente luco nelle sue attività a Napoli e diciamo, ringraziamo i compagni per averci ospitato prima di tutto perché siamo convinti anche noi che iniziative del genere possano, siano fondamentali in un periodo sociopolitico complesso come quello che stiamo vivendo. Perché purtroppo sì, l'ascesa del Movimento 5 Stelle e Lega ci è sempre più forte. Ed è indispensabile, appunto, iniziare a dare delle risposte concrete e iniziare ad interrogarsi su temi sempre più specifici, come possono essere quello della questione di genere. In particolare, poi qui abbiamo la possibilità di ampliare il discorso non solo sul livello nazionale, ma a livello internazionale, vedendo come, na, a livello mondiale, il movimento delle donne ha avuto la capacità di dare una risposta a determinate derive di destra che si erano presentate nelle specificità dei paesi. E ovviamente non possiamo che non fare un attimo un panorama politico della condizione delle donne e degli attacchi che questo governo sta muovendo alle donne, come per esempio è stato l'ultimo caso che si è data la legittimità di far portare avanti la, la gravidanza e lavorare fino al 9, al 9 mese. Di, di gravidanza che è un fatto che è abbastanza pericoloso per tutte le donne che con tanti sacrifici riescono a lavorare e portare avanti il lavoro di cura su cui in questa società in particolare in Italia che non vede presidi di, di ausilio per le donne lavoratrici come possano essere asili nido statali o appunto dei, degli aiuti. Eh, crediamo sia particolarmente pericoloso perché un contratto c'è cioè un, um, eh, um, un, um, un ricatto che il, il padrone può fare alla lavoratrice che nel momento in cui si rifiuta di stare fino al nono mese di gravidanza a lavorare sicuramente quando tornerà dalla gravidanza molto difficilmente manterrà il posto di lavoro questo è, un, è solo il culmine di un, di. Determinati attacchi che questo governo sta facendo, il primo è stato mettere a, come ministro della famiglia un uomo di estrema destra che è Fontana, che si è esposto più volte in modo anche abbastanza deciso su, contro l'aborto, contro eh, i diritti alla comunità LGBT e per eh, appunto un ritorno alla famiglia tradizionale, che invece anche grazie alle lotte che molte donne stanno portando avanti si erano riusciti almeno a comprendere nel panorama uh, politico italiano. Un'altra cosa invece, che forse è quello su cui bisogna concentrarsi un attimo di più, è la proposta di decreto Billon, che è quello che oggi vuole proprio rimpostare il padre e la famiglia siccome in posizione all'interno delle mura domestiche, andando a rendere quasi impossibile il diritto al divorzio in quanto una donna per poter divorziare dovrebbe assumere questa figura esterna pagata ovviamente da lei perché poi il marito a sua volta ne dovrebbe assumere un altro e quindi diventa un gioco a chi si può pagare ma chi, il miglior consulente per poter divorziare, ma ciò non basta perché nel momento in cui entra in gioco la vita di un bambino, cioè di un figlio di questa coppia, questo decreto dice che si dovrebbe far sì che due settimane al mese questo bambino viva in comunione in congiunto con i due genitori e penso sia proprio parole sprecate andare nel merito di cosa significa questa proposta nel momento in cui una donna subisce violenze perché ovviamente non tutte le donne che subiscono violenze denunciano e se denunciano è molto difficile che questo paese e queste istituzioni riescano ad aiutarle e quindi nel momento in cui l'unica strada è il divorzio anche se con molte difficoltà questa legge va praticamente a rompere uh, qualsiasi uh, progressione, qualsiasi capacità della donna di potersi liberare da una situazione uh, di violenza. Andando invece nel merito un po' più generale che è quello che internazionale, che è quello che oggi vogliamo affrontare, è quello che appunto come il movimento delle donne a livello internazionale è riuscito a dare una risposta all'avanzata delle destre negli altri paesi. Per fare questo crediamo sia fondamentale partire da un presupposto, che è il, il momento delle donne per dare questa resistenza a determinati attacchi non si è più semplicemente stretta sulle rivendicazioni della violenza domestica o della violenza del maschio sulla donna ma si è per forza in modo anche quasi naturale dovuta stingere sul, sul comprendere come la violenza della donna sulla donna è una violenza sistemica, è una violenza che proviene dal patriarcato e che non si esprime solo attraverso appunto atti di violenza fisica ma che si esprime anche attraverso atti di violenza uh, sociale che possono essere come appunto le disparità salariali o ancora più nel profondo che ci interessa maggiormente nel caso italiano sono per esempio proprio le diversità o la relegazione di contratti che le donne hanno se si vede oggi una donna che ma, ha dei figli in particolare che quindi a una famiglia ha per la maggioranza contratti part a direttore lavora lavoro a nero perché non si può permettere di lavorare le 12 ore al giorno che ormai quasi tutti i datori di lavoro richiedono e quindi è costretta a, a assumere questo tipo di contratto, il problema è che assumere questo tipo di contratto implica obbligatoriamente minori mh, sicurezze sindacali e avere minori sicurezze sindacali per una nonna significa avere quasi zero diritto di parola, perché sei succube al padrone per quei pochi spicci che devi portare a casa per poter stesso mantenere, mantenere tuo figlio o comunque contribuire uh, alla tua famiglia. Oh, queste credo siano cose che ci devono far capire e che hanno fatto capire uh, nel, nel movimento de, de, de, delle donne che fare un lavoro non solo più contro il. L'abbandono della donna al lavoro domestico, come comunque esiste come realtà, ma che deve andare ad interessare anche, eh, intercettare tutte quelle lavoratrici che vivono una doppia oppressione, cioè quella causata dal capitalismo, quindi lo sfruttamento al lavoro e poi l'oppressione di genere in no, quanto donne. E fare questo significa appunto riuscire a superare anche oh, qualsiasi. Sovrastruttura del, di questo tipo di, di, di discorso, cioè andare oltre le, le differenze che ci possono essere per riuscire a creare un movimento che possa essere eh, appunto realmente canale e recettorio di, questi, di queste esigenze. Per fare questo, e quindi anche per riuscire a creare un grande giorno di lotta come quello che crediamo e speriamo riuscirà a essere lo sciopero dell'8 marzo. È indispensabile anche fare una piccola parentesi su come bisogna scavalcare la, la divisione intersindacale, che sia confederale o che sia dei sindacati di base, e quindi andare a dialogare, a parlare come stiamo facendo noi oggi, direttamente con le lavoratrici, direttamente con le donne, al di là della loro direzione che spesso può essere anche una burocrazia sindacale come nei casi dei sindacati maggioritari diciamo, e riuscire a parlare con quelle donne per fargli capire che la lotta dell'8 marzo non è retorica ma è una realtà e che l'unico modo per poter avanzare camp nel campo dei diritti delle donne anche nel campo del della lotta generale dell'umanità contro un sistema che ci opprime è quello di unirsi a questo movimento per questo crediamo che costruire un movimento femminista che sia poi... Diciamo che si unisca ad un movimento più generale è un punto centrale per frenare la destra che avanza e nessuna divisione sindacale, separatismo di genere o rivendicazione socialdemocratica deve frenarlo perché la violenza di genere e il patriarcato non può essere un'opinione ma è un sistema sociale che il capitalismo si è servito per sfruttare e opprimere e solo percorrendo la strada del femminismo rivoluzionario si può denunciare la violenza di genere come violenza di classe.